Approfitto di questo momento per farvi vedere le ultime cosine cartopazzose che ho preso da Wish. Allora, prima vi mostro queste che erano nel pacchetto assieme e con la luce non rendono tanto, ma sono dei post-it. Ok, aspettate, proviamo a togliere la luce, non so, o metterne di più. Comunque sono nei toni eh, del pastello, quindi partono dal bianco, azzurrino e poi finiscono nel viola. Per me questi sono comodi e due pacchetti così euro ci sta, anche perché li uso un sacco. In tema post-it, eccoli qui, questi erano cinque pacchetti tutti assieme, quindi 5 pacchetti per euro sempre. E sono, va bene, sono pochini, ma sono deliziosi. Guardate, ci sono questi, ah sì, sono 30 pezzi poi ci sono questi di questi ce ne sono due confezioni poi questi col gattino e questi ok va bene sono pochi, sono poccini ma io questi qua li uso tantissimo e poi ultima cosa del giorno ecco, devo ancora aprirli correttori a forma di unicorno ebbene sì adesso li apriamo insieme se riesco ecco qui Quindi c'è questo azzurro, ah, ognuno ha il tappino e poi è il correttore classico. Quindi ecco, magari se sto sul pari più bello, infatti, questi qua li uso davvero tanto, c'è questo azzurro viola, rosa, e verde. Secondo me, 4 pezzi, 1,95 euro ci sta alla grande e quindi queste erano le cosine per qua oggi. con un altro po' di cosine carto pazzose che non potevo assolutamente evitare di mostrarvi allora queste due penne sono due penne fatte così e scrivono nero le ho prese a pacchetto quindi tutte e due 1,95 euro compresa spedizione e scusatemi eh guardate l'orsetto fatto benissimo con la codina, cioè proprio fatto bene, e poi c'è il pinguino, cioè è fatto benissimo, sono stupende, la codina anche lui, e poi non potevo non mostrarvi questo con gli unicorni, perché sono tutti post-it, allora, partiamo con questi. Sono piccini, sì, cioè, sono pochi, però è stupendo. Questo qua, poi questi più piccolini, segna libri, segna pagina, io li uso anche per segnarmi le cose, eh, sono comodissimi e sono bellissimi. Poi ci sono questi, sempre grandi. Questi qui, che per me sono deliziosi, come segna pagina o per memo. Questi che sono doppi, quindi questi piccini così e poi questi. E alla fine questi Cioè, sono va bene, non ce ne sono tantissimi, ma sono comodissimi e poi si chiude così a libricino, ed è anche è piccino, quindi, volendo lo si può mettere anche in borsa. Delizioso, assolutamente. In questo momento per mostrarvi che mi è arrivata la vincita del giveaway che avevo fatto su Wish. Era un giveaway a tema ed finalmente ne ho vinto uno. Ho cancellato i dati personali ovviamente per motivi, però se guardiamo viene proprio da Wish Bella. Anche la scatola ed era un giveaway su Facebook dove dovevi mettere un commento eh, con i buoni propositi per l'anno nuovo, infatti. È in giro da un po' veramente questo pacchetto. Comunque sono stata una delle tre a essere selezionate. Bella la scatola e sono davvero contenta. Allora, è ancora tutta scocciata. Quindi adesso andiamo ad aprirla assieme perché sono curiosa di sapere cosa contiene. Vediamo. Effettivamente i buoni propositi ci sono. Vediamo cosa contiene. Cos'è? Bello imballato. Forse di qua. Una biro. Di wish. Ok. E poi, aspettate che mi sono incollata. Vediamo. No, nah, ma è carina. È un'agenda del 2020 anche bella effettivamente è una cosa sensata perché così è sicuro che piace, che gradita maschio o femmina o comunque in base ai gusti perché se no avere una cosa come si dice e che non sapessi poteva piacere normalmente mentre l'agenda è anche bella abbastanza piccolina ah e poi qui c'è lo spazio per metterci la biro visto che ormai l'anno insomma la biro ci entra un po' male, magari un'altra birra, però è bella, mi piace visto che l'hanno iniziato io l'agenda ce l'ho, questa la uso peraltro ma comunque sia utilissima e grazie mille, e poi è davvero bella e finalmente ho vinto un giveaway e anche con un bel prodotto questa mi è davvero piaciuta wow sono stata fortunata, sì sì sì allora sì. adesso vi mostro un po' le ultime cosine che sono arrivate sempre a tema cartopazia, adesivi e erba varia prima di tutto vi faccio vedere questi perché sono deliziosi piccolini, sì ma deliziosi allora questo è l'orsetto eh, Lucky Beer e sono uh, un set di eh, post-it questi qua così col gattino poi c'è il panda e poi ci sono questi qua più piccolini segnalibro oppure per segnare, io ci metto anche solo per segnare alcune piccole cose, questi, deliziosi. E ovviamente quando ho visto che c'era anche a gatto, Persian cat, non potevo farmelo scappare, dentro sono simili, allora c'è sempre questo qui con il gatto che è uguale, l'orsetto è diverso perché uno è un panda e uno è un orsetto, e poi ci sono questi che sono diversi o sono uguali ma sono messi no sono messi diversi ma sono uguali comunque ne uso davvero tanti questi qua sono anche piccini e poi è delizioso perché lo metto lì sulla scrivania e questo è comodissimo e sono tutti post it quindi sono anche belli comodi quindi questi due poi dopo vi faccio vedere questi di questi ne avete visti vari perché li ho visti in tutte le forme e quindi li ho prese tutte allora questo qui che è un animaletto allora aspettate perché si è già richiuso perché dentro ha tutti questi adesivi ed eccoli qua sono sempre trasparenti quindi eh, non so se qualcuno vuole farci anche delle creazioni, a me piacciono un sacco e sono sempre tutti diversi quindi no, non è vero, questo qui è uguale oh, per la... normalmente erano sempre diversi questo è uguale, ma è delizioso e sono tutti qua non mi ricordo il set se c'è scritto da quanti pezzi è mh, penso che sia 50 pezzi comunque sono deliziosi poi aspettate perché li rimetto via poi dopo ecco c'è anche quello fatto a gattino ah sì qui c'è scritto sopra 50 pezzi ecco fatto qua, così quelli sì. fatti a gatto per adesso sono i miei preferiti cioè guardate questo Niep. o se no questo qui loro che mangiano su una scatoletta alcuni si ripetono ma sono deliziosi. e poi dopo sono anche abbastanza piccini perché alla fine è un dito quindi volendo per delle creazioni sono deliziosi io comunque li uso per l'agenda e adesso continuo a spostare mettiamo qua per divisi che poi metto dentro e per finire con questi che ci hanno aspettato un po' eh, Perché non arrivavano Ma sono i, i cricetini Che sono deliziosi anche loro Se si aprissero Ecco Questo non c'è scritto da quanti sono E non mi ci metto a contarli Però loro invece hanno la cartina bianca dietro Ma guardate che carini Loro sono belli sono più rigidi rispetto agli altri ma sono carissimi <ride> ecco di questa sezione secondo me sono davvero tutti diversi ecco parola, le ultime parole famose non, è proprio, non sono proprio tutti diversi ma questo è delizioso o oh, se no in più piccolino no vabbè è inutile che ve li faccio vedere tutti ma sono bellissimi sono tutti con oddio con i criceti ovviamente, io vengo un po' forse dal, dal cartone animato di Antaro, ditemi se ve lo ricordate, o se sono proprio vecchia io, ma io adoravo Antaro. Ciu. Oddio è delizioso, sinceramente di, di doppi ne abbiamo trovati pochi fino adesso, quindi... Penso che sia un set da 80 pezzi. Oh. Ok. Sì, qualche doppio c'è, ma davvero pochissimi. E allora, niente, adesso voglio sapere se vi piacciono questi eh, gli stickers. Io ho una passione per gli stickers perché li metto tu, ovunque. Nelle agende, nel calendario per segnare alcune cose, nei biglietti, ed, eh, in giro per casa, ovunque. Io mm, attacco tutto. E niente, fatemi sapere se questo video è un po'